L'Emilia Romagna ha abbastanza anticorpi per fronteggiare la cultura fascista e l'atteggiamento fascista, i metodi fascisti eh, che si possono manifestare nella vita pubblica. Allora intanto dico una cosa, per quanto riguarda il dibattito che c'è stato sulle mafie si è parlato spesso se ci sono o non ci sono gli anticorpi e si è sviluppato anche uno stucchevole dibattito intorno a questo tema degli anticorpi, io credo che gli anticorpi ci sono in Emilia Romagna. Ma come accade in tutti, in tutti i fisici, anche degli uomini e delle donne, gli anticorpi in alcuni periodi possono abbassarsi e non essere efficaci nel combattere il virus, altre volte possono essere sufficienti a combattere il virus. E per un lungo periodo gli anticorpi nostri nei confronti delle mafie si sono forse abbassati, anzi sicuramente abbassati, bisogna irrobustirli di nuovo. Lo stesso vale anche nel contrastare qualunque forma di fascismo, di violenza, di totalitarismo, di sopraffazione, di, di arroganza e di prepotenza. Grazie. Yeah. Qualcuno potrebbe dire ma che cosa ha a che fare un'iniziativa come questa sera contro i fascismi in una eh, manifestazione che tradizionalmente appunto è contro le mafie e contro la criminalità organizzata. Da riguardo vorrei ricordare una cosa che scrisse un partigiano, un partigiano veronese, Lorenzo Fava, che nel 1944 fu poi ucciso, fucilato dai fascisti e prima di morire scrisse una lettera alla sua famiglia. Nella lettera diceva che il fascismo sarà veramente sconfitto e non solo quando cadrà la testa di Mussolini. Lui diceva: Ma anche quando riusciremo a sconfiggere l'egoismo, la viltà, la sopraffazione, la furbizia, il nepotismo, la corruzione e le mafie. Diceva esattamente: Le mafie. Quando avremo sconfitto tutto questo, avremo sconfitto anche il fascismo. Credo che ancora c'è molta strada da fare.